Bene, siamo ripartiti, ho rimandato l'invito alla cara Stefania eh, Zuccari che stasera sarà nostra ospite, quindi adesso aspettiamo che tutti quelli che sono collegati si ricollegano, ripartiamo, vediamo un attimino, ecco sì, perfetto, è arrivato un like, quindi vuol dire che ci siamo, ecco ci stiamo ricollegando, forse questa è la volta buona ciao alessia sei stata la prima <ride> bene bene bene bene quindi stefania ti ho rimandato l'invito io ce l'ho qua segnato quindi sicuramente ti deve essere arrivato ti deve essere arrivato quindi dovresti solo accettarlo a questo punto Mi stanno ricollegando pazientemente tutti ok benissimo Ok, vediamo un attimino. Vediamo un attimino se si riesce a collegare, Stefania. Ti ho mandato proprio l'invito, eh. No, per il momento non è ancora arrivato niente. Intanto stanno risalendo tutti. Ti ho proprio mandato l'invito. Mandato. Questo quando io dico che veramente Facebook è una cosa perché non ho altri non ho altri altre possibilità capito più che fare questo non posso fare, Stefania. Onestamente, proprio non c'è, non c'è altra possibilità, mi dispiace. Perché ce ne sono altri che entrano. Non, non schiacciate gli altri il lumino verde per partecipare, non è aperta a tutti. È aperta solo e soltanto a Stefania Zuccari. Quindi Franca che ha chiesto di entrare, Frolla che ha chiesto, chiesto di entrare, non è possibile, non è aperta a tutti. Può entrare soltanto se riesce la Stefania Zuccari, che ahimè vedo che non riusciamo. Dopo tante dirette. Ivana, non posso farti entrare. Ah beh, questa proprio non è... Mi hanno fatto tante dirette. Io... E io, eh, Stefania dice, io, io schiaccio e mi appare la richiesta. Però a me non mi arrivano rimane... tutte le richieste di tutti, guarda. A me la tua tutti. <ride> Paradossalmente, guarda. Che è quella che vorrei fare entrare. Non so cosa, cosa fare di più di così. Sono uscita, rientrata, sono ripartita, ma eh, non so più cosa fare. Cioè, farlo per la terza volta, sinceramente... Eh, tu dici che hai fatto. Fatto, Stefania ha fatto. Ok. Allora, perché a me invece non me lo dà? La richiesta... E dico, probabilmente si accavallano le richieste c'è troppe persone che hanno richiesto Però io ti ho mandato anche io l'invito quindi dovresti anche tu avere il mio invito eh? che l'ho fatto prima di, di partire con la diretta ti ho mandato Stefania la richiesta Laura ha chiesto di entrare eh... Stefania prova tu adesso soltanto tu a uscire di entrare e richiedere ancora un'altra volta quello mino verde prova a fare così Riproviamo, facciamo un ultimo tentativo perché non saprei come fare diversamente. Ok, aspetta. Uh, eccola qua, perfetto. Ce l'hai fatta, grande, immensa. L'ho chiesto, eh. chiesto a Renato. L'ho chiesto <ride> a Renato. <ride> mi dai una mano? Ecco, devo chiedermelo prima. Allora. <ride> eh cara, io l'ho pigia, sempre pigiato questo vino verde e mi appariva. In via richiesta... Io li inviavo, però non, non appare. non so che dire. Sai cos'è? No, sai cos'è no? cos Stefania? Che, che io lo continuo a dire che Facebook ultimamente dà capito purtroppo. Lo so, non so, dà problemi più. a tutti, ho visto anche prima l'altra trasmissione c'erano problemi. Esatto, infatti, è per quello che sto cercando anche su YouTube, di aprire il mio canale, perché comunque non ne posso più capire di Hai ragione, brava ecco perché già, una, già è difficile capito che siamo lontani lontano e tutto in videochiamata più tutte le problematiche anche se fai le cose correttamente perché ho fatto certo. anche il tentativo capito di chiudere, di aprire, di entrare vabbè. Comunque, io perlomeno dieci volte avevo pigiato questo meno verde Pensi e mi appariva in via richiesta e, e cliccavo e la mandavo la richiesta e, veniva, e invece a me non veniva fuori niente che mi venivano fuori tutti che visita. mandavano le richieste per entrare cioè, tutti, alla fine mi è apparsa che... la tua che non vedevo e allora ho cliccato ecco. vabbè dai. bravo, meno male, Ce senti l'importante è il risultato, sempre lo dico sì. mai mollare, mai mai <ride> è, è, è assolutamente in tema con quello che, di cui dobbiamo mai, mai mollare <ride> mai mollare, esatto, esatto dunque allora Stefania allora io vorrei intanto che presenterà a tutti Stefania che è una persona che io ho conosciuto attraverso una diretta perché io e lei non ci conoscevamo assolutamente sì, nessuno conosceva l'esistenza dell'altra persona, però qualcuno ha fatto in modo che ci conoscessimo, perché eh già. il suo figlio, figliolo, che si chiama Renato, è arrivato con un messaggio per la sua mamma, in cui lei subito l'ha riconosciuto quella sera, io me lo ricordo, e adesso io mh, lascerei veramente a lei raccontare un po' la sua vita, il suo percorso, perché io lo conosco, eh, ma voi non lo conoscete. Ecco, tu però Tu potresti iniziare in quanto... Allora, io non avevo mai seguito, sono 16 anni ad agosto che Renate è andato nell'oltre, però non mi ero mai, inter... sapevo tutto, di, tutto della metafonia, tutto quanto, però eh, non avevo mai seguito questi programmi. È stato durante il secondo lockdown che sono capitata su Focus, un giorno vedo, vedo mi appare in metafonia, clicco, dopo che avevo avuto una discussione con delle donne mie amiche, proprio sui messaggi, e il ha cominciato a parlare, e poi gli ha domandato, ma chi sei Renato? Perché disse, ambulanza ci abbatte. Te lo ricordi? Ma io fino ad ambulanza ci abbatte non è che potevo capire. Poi quando ha detto dei lupi, e quando ha tu hai detto, ma tu chi sei Renato? Ho detto sì, va bene il mio. <ride> eh sì. Eh Sì, perché lui, ho detto, sì, lui ha detto, ho incontrato, il lupo", ho incontrato il lupo, cioè come per dire il male, no? Perché chiaramente adesso uh -huh. questa cosa la spiegherai tu Stefania, ha tutto un senso, no? E poi uh -huh. in fondo il messaggio va detto, ho onorato il padre, e anche questo è sì. stato un messaggio. Sì, poi, certo, c'è un senso preciso, che solo io potevo preciso. sapere. Esatto. Solo in io lui, lo potevo sapere. Lui come fanno sempre nei messaggi, che dico io purtroppo spesso non riesco a capire i messaggi perché sono un po' stringati eh certo. no? simbolici. E solo, certo. solo chi li riceve riesce a capire se è il suo perché ci sono dei riferimenti precisi come in questo caso. Cioè, ma addirittura, di, il, il, alla fine del messaggio c'era la risposta alla, diciamo, piccola discussione, ma in, in, in buona, voglio dire una discussione in buona, con le donne del mio comitato di una in particolare che lui ha risposto è tutto vero o male per chi non crede eh, questo non me lo ricordavo vedi, con questo mia, ha, terminato, ha terminato la comunicazione ah ecco vedi quindi era proprio no. in, è cioè, tutto vero o male per chi non crede allora Renato era andato ad un concerto di musica reg era una notte era una sera di agosto io veramente, sinceramente non lo sapevo che andava a questo concerto, perché c'era la partita della Roma e Renato era innamoratissimo di Laura. Quindi si dividi a casa tutti quanti, ci baciammo, salutammo, eh, e mi dice rimango da Laura a dormire. Io posso dire che quella notte verso le tre di mattina iniziai a piangere e dire che cosa mi sta succedendo, che cosa mi sta succedendo. Va bene, finché alle otto e mezza non arrivo la telefonata sul display Laura che mi diceva corri, corri, corri in ospedale, mi diceva qua l'ospedale perché <coughs> Renata è stata accoltellata. Arriva in ospedale e lui era già in sala operatoria perché ha vissuto cinque ore in perfetta conoscenza Renata. E niente, io io lo sapevo che sarebbe morto, cioè in quel momento io lo sapevo, dicevo sempre muore, muore, muore, muore, vabbè, finché non si è aperta quella porta del blocco operatorio e, <coughs> e mi hanno dato sì, sì. questa notizia, no? L'ho schianto uh, fortissimo, e io ricordo perfettamente che caddi per terra, dicevo non è possibile un dolore così per tutta la vita, però vi devo dire, io mi rivolgo a tutte le persone che sono in linea, io mi ricordo che quando ci permisero, perché era sotto autorità giudiziaria, quando ci permisero di vederlo, a me, al fratello di sette anni più grande, io mi ricordo che mi fermai proprio dentro questa piccola camera, guardavo il fratello e gli dicevo, Dario, promettimi, promettimi, giurami, giurami, giurami che tu non fare mai niente. Non ti... Dico. Dario, giurami. Lui, non riusciva a parlare e poi alla fine abbassò gli occhi e mi disse te lo giuro quel giorno davanti all'ospedale c'erano tutti i suoi amici tutti i suoi compagni tutte le sue amiche tantissima, tantissima gente perché si era sparsa la notizia immediatamente su tutta Roma e quindi io ricordo anche di aver detto un'altra cosa sulle scale sulle scale dell'ospedale a tutte queste persone dissi questo sangue me lo riprendo io, il mio figlio me lo riprendo io, a voi vi lascio la sua musica perché Renato si era appena laureato in ingegneria della robotica e um, vi lascio il suo sorriso, la sua musica e um, i suoi occhi perché Renato ha degli occhi meravigliosi. Pensa che io non voglio nemmeno una, ma una manifestazione, niente, non voglio niente. Ho detto dovete fare così. E così fecero. Così fecero, il percorso è stato lungo. È stato un percorso perché io ho avuto anche poi, alla fine l'hanno presi. È stato lungo perché tra i vari tribunali, tutto quanto, io li vedevo, queste persone, genitori, insomma, delle situazioni forti. Per me è stato, di Renato ho avuto tantissimo sinceramente mh, da subito ho avuto tanto tutte le dimostrazioni che c'era anche perché io mi ricordo che quando lo seppi dissi urlando vai vai non ti rivoltare vai dove devi andare questo glielo dissi immediatamente vai dove devi andare è stato un percorso lungo perché ehm, alla fine ho capito innanzitutto la prima cosa che ho capito è che dovevo camminare con l'amore perché con la rabbia e con l'odio non è possibile costruire. E io volevo costruire per Renato, infatti, gli ho costruito, abbiamo costruito tantissime cose, tante tante cose, e anche con il comune di Roma. E quindi che cosa ho dovuto fare? Ho dovuto fare un lavoro molto grande, molto grande per poter perdonare loro, sì, gli assassini, quelli che hanno per otto volte inferto sul corpo di mio figlio, le coltellate più che altro perché ero io la prigioniera di me stessa. Essendo io la prigioniera di me stessa, dovevo perdonare me stessa, quindi accettare questa cosa. Io dovevo accettare che il fatto era accaduto. E ci ho messo un po' di tempo. Un po' di tempo ce l'ho messo, quindi poi è avvenuto questo perdono stesso. Pur, l'ho pure, pure scritto su un foglio per ricordarmelo. È stata immensa perché davanti a un atto così violento, ho capito, la ribellione è umana, capito? Cioè e è, questo è, un... è il padre il padre avedo onorato. Per questo motivo. Esatto. Per questo è il motivo perché maschi, per cui il padre avedo onorato. Esatto, perché comunque è la verità, è la verità. si è stata molto forte, sei stata. Veramente, perché insomma, è un, dolore, è un dolore che è inimmaginabile, ecco, dico, questa è l'unica parola. Io del... capisco perché lui sia venuto con tanta forza per farti capire che, capito, perché quel giorno di tu hai avuto quella discussione con le tue, diciamo… La, sera prima, avuto... di La sera prima, di una persona che è stata molto male e poi vabbè io sentì dentro di me che avevo un messaggio per lei che mi diceva… «No, no, adesso farà quella cura e poi andrà tutto bene, non ci sono problemi, risolverà tutto, non la dovranno nemmeno operare». E così è stato. Infatti, vedi. E lei però mi ha detto sì, «Io però c'ho sempre dei dubbi». Ho detto «Vabbè». Eh, perché poi sai, sono tutti un po' Sant'Ommaso, anche a me succede. Eh. Io ho delle persone che veramente anche nelle dirette, anche fuori dalle dirette, hanno avuto delle prove secondo me straordinarie, però malgrado questo continuano a cercare, no? Che questa è la cosa che io dico. Invece il messaggio secondo me deve essere, come nel tuo caso, una pietra d'angolo per poi partire, capito? Non una ricerca di io... del messaggio, ecco. Infatti, è tutto un lavoro che si fa con se stessi. È un grosso lavoro, una grossa fatica, facile, tutto quanto, ma mm. bisogna per forza... Se c'è stato qualcosa, certo la rabbia è normale che ci sia, intendiamoci bene, io non è che ho sdoganato niente, non mi sono dimenticata di, di tutto, no, no, io ricordo tutto e non è che ho sdoganato, voglio dire, ho semplicemente perdonato, perché perdonando loro perdoniamo me stessa, mi davo la possibilità di poter continuare a vivere e creare qualche cosa. Eh sì, è stata grande veramente è grande anche Renato a parte quel ragazzo bellissimo perché ho visto le foto ti bello. ricordo che me l'avevi mandata dopo che ci siamo conosciuti è, è, è una meraviglia bello. è una meraviglia bello come due occhi stupendi azzurri me lo ricordo non so se c'è una foto a far vedere ma di una bellezza stratosferica capito? bello fuori e dentro guardate aspetta eh, va tiralo un pochino più su più in alto più in alto aspetta vai vai, vai ancora ancora ancora ancora ancora Altri, ancora alzati ancora, ancora ancora ecco vai ancora un, ancora un po' ancora un po' ancora un po' guarda che occhi meravigliosi guarda Bellissimo, veramente, me lo ricordo. Guarda. Allora, chi era, era con la... Pochi, era pochi giorni prima, no? Che accadesse, era con la sua, con Laura, col suo grande amore, in Umbria, un Toscana, non mi ricordo, e lei scattava delle foto e no, poi gli mise questo fazzoletto suo, che era suo, questo fulà, <ride> sì, lo mise tipo arabo così, esatto. e gli scattava le foto. Allora, io vi posso dire che in queste foto sono tre che gli fece quella sera che, con questo foulard, le prime due perché lei gli aveva detto guarda la luna le prime due si vede che guarda la luna la terza il fazzoletto è diventato bianco perché era rosa e la luna gli si è posata sulla testa, questa foto è tridimensionale io da dove passo, cioè in casa no? che l'osservo, lui da qualsiasi parte tu lo guardi e sempre ti segue con lo sguardo eh sì. e ecco poi ascolta eh, una Vimmi. cosa che lo dice Stefania anche quell'altro che poi è venuto eh, un'altra volta e eh, una eh, dillo tu no raccontalo tu perché... ma racconto ti racconto racconta... tutto io allora ehm, era già iniziata la guerra e tutto quanto ehm, questo qui perché c'è un, un motivo no? allora quella sera c'era una diretta di Ilde, e io avevo sentito dire che anche gli aborti eh, ci sono allora di, pensai tra me ho fatto io che ho avuto un aborto fatto che avevo chiamato Lorenzo allora mentalmente dis... no, parlando con loro da sola chiaramente dissi va bene allora se ci siete se ci sei Lorenzo dimmi qualche cosa di questa guerra quella notte venne Renato che disse siamo insieme poi dopo un po' venne se sì, sono Lorenzo Ti ricordi che disse è un crimine no? beh tu non te lo puoi ricordare ma io me lo ricordo eh. È un crimine e quindi ha detto il mio. Dopo un po' che aveva fatto il de altri contatti, di nuovo è tornato lui e ha detto ci sono ancora io e io sono importante come Renato. Sono il fratello di Renato e sono importante come lui. Penso, Qui c'erano delle persone Quella indirette trova... che sanno che è vero, che se lo ricordano. Esatto. Quindi c'era, capito, col nome, dicendo il nome del fratello, da fratello, capito? Quindi non solo sì, Renato, sì. ma anche fratello, quindi meraviglioso. Sì, sì sono no? fratello quindi, di no? Renato. Vedi, vedi questa cosa, Stefania, è importante dirla, non tanto per, perché quando io dico siamo tutti in un unico abbraccio quando faccio queste, queste cose, non unico, sì. perché non c'è divisione, non c'è divisione, capito, fra il cuore e il pensiero, cioè superi la, la materia, vai oltre, vai proprio oltre, capito? Quella, quella certo. forza del tuo cuore. Mm -hmm. E quindi si supera veramente qualsiasi barriera e addirittura veramente loro spesso rispondono ai pensieri, neanche a quello che si dice a voce alta, ai pensieri. Ma più di una certo volta non... ho avuto questo. Hai capito? Ecco perché quando dicono non state a chiedere perché, comunque, se devono arrivare, arrivano, se hanno il permesso, arrivano, perché questa è la, la verità. Non è che. Io è mi ricordo i... che 30 anni fa, andai proprio nella mia zona dove abito di Roma, mi aveva chiesto una mia amica e senti vai a questa cosa di metafonia eh, perché l'ho promesso a un suo conoscente, al suo carissimo amico però io non posso andare che aveva perso un figlio e andai, poi la chiamai e dissi scusa ma dove mi ha mandato lì c'era tutta una cosa forte mi potevi avvisare quindi io lo sapevo perfettamente della metafonia non è che non sapessi di queste cose eh, sì. e di Renato si sì, ha avuto dei segni certo a volte fa, con le candeline fa dei cuori in so, tante maniere si esprime. Esprime sicuramente. Poi tu adesso, saluto, adesso saluto pure Lorenzo perché visto che c'è pure lui, proprio mi eh sembra sì, brutto. È... Esatto, esatto perché è vero. <ride> hai assolutamente <ride> ragione Stefania perché sono assolutamente presenti e, e io sono convinta che queste, anche questa tua testimonianza loro ne saranno felici perché eh, non possono che essere felici quando noi testimoniamo l'impossibile che diventa possibile, no? Quello che chiaramente, come hai trovato tu difficoltà con questa signora, io spesso no? mi trovo, una volta in un messaggio mi dissero, Hilde, tu devi, ehm, eh, devi, eh, devi far vedere che è orbo, come per dire, quelli che non vogliono vedere, che non credono, tu gli devi certo. far vedere che, che cosa è possibile e, ed è vero. È tutto, per quanto è tutto sembra... vero, tutto, tutto, tutto vero. Per quanto tutto, tutto vero. possa sembrare stra straordinario, ma è vero certo vero. ma poi io adesso non è che voglio parlare di religiosità nel senso che vale per i cattolici cioè vale per i cristiani non vale per sì. l'induista um, per qualsiasi un cioè, universale voglio... certo è certo, universale, l'energia è universale l'energia è amore, è soltanto amore l'energia è, è un più amore più infinito più. e questo è il salto che bisogna fare entrare in questo amore grandissimo e è con quello vero, ci si può dire. riuscire quello può riuscire a dare, perché poi sai che loro parlano sempre di programmi di vita, no? quindi anche le cose più come posso dire, più brutte no? che succedono nella vita, che sia una malattia che sia una morte, loro uh -huh. dicono sempre che noi rispondiamo a dei programmi precisi no? come se fossero patti dell'anima Renato, diciamo, e Dario sì, Renato, Dario all'altro figlio Renato te l'ha detto ti ha detto, così doveva andare poi ha fatto un sospiro e già che quando l'ho fatto sentire a Laura, quella che era la sua, sì. il suo grande amore ha detto e già è proprio come lo dice lui eh sì, perché il sostiro che ha usa... fatto ha fatto e già è un modo su di dire perché sì. spesso il loro carattere, il loro modo di esprimersi si rispecchia nei messaggi, no? Come di anche la personalità ti dirò, delle volte appare eclatante, no? Se sono eh, non so, simpatici e lo fanno anche nei messaggi. Se nella vita erano riservati, stringati nel uh -huh. parlare, tutto è capito. Vanno, eh, no, vado vado un a Ad ogni modo, eh. che cosa volevo dire? Eh sì, ehm, una... quello che quello io. Eh? Dimmi, dimmi. Aveva una grande spiritualità Stefania, ti ricordi che mi hai detto che aveva una grande spiritualità anche Renato. Sì, Renato, allora io lo eh, dico. Sì. Allora, Renato, quando era piccolo ehm, a tre anni, ebbe la sua prima trance, dove mi parlava di vite precedenti. Una era d'Atlantide Atlantide e mi disse che ero sempre sua madre, solo che lui era una, era una bambina e che io non mi volevo ricordare perché avevo paura. Un'altra volta mi disse che stava parlando con i morti nel 1961 e solo quest'anno, dopo 15 anni, io ho capito chi erano questi morti del 1961. Va bene, e poi mi disse: l'ultima lebbe versi 10 anni, mi disse una cosa particolare della famiglia e lì io iniziai un percorso. Renato quando è andato via le ultime parole le ha dette a Laura Laura urlava perché lo stavano portando in sala operatoria lui fece fermare la lettica e disse Laura non piangere più e lasciami andare via mamma mia E Renato poi un suo amico mi ha detto Renato sapeva eh, che la sua vita sarebbe stata breve ho fatto come faceva a saperla sì Stefania da quando aveva 12 anni andavamo alle medie insieme poi ha seguitato per tutto il liceo e io gli dicevo: Ma che sei, sei pazzo? E, però Renato lo diceva. E dice, Anzi, a lui, perché lui dice: Io non ero come Renato, questa mente, questa maniera proprio è. Mi diceva: Alessia non ti mettere in situazioni che possono essere particolari, pensate, io sono tuo amico, dopo devo venire e potrei anticipare la mia andata via. Cioè, e, mi ha fatto giurare che non avrei detto però oggi dopo sei anni me l'ha detto eh? o sei o sette anni però stasera che ti ho rivisto ho capito che potevo sciogliere il giuramento penso mamma Stefania pazzesco eh sì. eh. ok sono cose che dette così sembrano invece, io sono convinta assolutamente che sia così, capito? Che le nostre anime si conoscono prima di nascere, capito? Quello che proprio dei percorsi facciamo di vita, no? E sì. so, insomma, in questa vita tu sei stata la sua mamma, come ha detto lui, e lui figlio, in un'altra vita i ruoli sono, potevano essere anche diversi, ma il vostro rapporto affettivo d'amore e di crescita spirituale c'era sempre, capito? Il sì, certo, ma a volte mi sussurra, che noi siamo legati da questo filo, lui lo, lo chiama rosso, un filo rosso, perché eh, che non potrà mai dividersi, dice sempre io in te, tu in me, l'energia universale, bisogna capirla, bisogna crederci, non mettere mai nessun dubbio, perché oltre a non stare bene noi, ha detto, crei delle, come si può dire, a livello energetico crea delle situazioni non facili per noi eh sì eh, ha detto comunque... lo, dovete, lo dovete capire lo, lo dovete capire questo concetto che no, no, l'oltre è solo un velo ha detto è la stessa cosa è soltanto un passaggio, quello era scritto e quindi quello doveva accadere io me ne dovevo andare te l'ha detto pure a te quello era il momento quello lo dicono, l'ho detto a me l'hanno detto altri, spesso mi dicono è il mio destino era destino mio, non poteva andare diversamente, abbiamo dei programmi devi, devo seguire il programma capito? quindi come per, non hanno mai detto, capito? Cioè, forse una volta mi è capitato una volta soltanto che è stato un errore se possiamo parlare di un errore, capito? Ma una volta solo mi è capitato che questa persona, questo bambino peraltro, era mancato per un errore medico, ecco, e questo è stato eh sì. molto chiaro, è detto che sarebbe ritornato e così è stato detto fra di noi, proprio, eh, questa sì, è la verità. No, sì. no, è, proprio... è stata diretta. la prima pro, ecco, è stata la prima pro, il primo messaggio che ha avuto una conferma personale, il fatto che esiste il karma, esiste la reincarnazione, perché lì sì, sì. era proprio evidente, sì. capito? È stata proprio una cosa... Che per vari motivi non era possibile, invece si è resa assolutamente come sì. aveva detto, come aveva detto, esatto, come aveva detto lui, e quindi ho capito questa cosa: che i ruoli si cambiano, ma noi come gruppo familiare, di amici, insomma, abbiamo, siamo dei piani che si sviluppano e questo famoso velo è vero, perché quando uno più, crede quelli, più credi, più sei. Connessa con questa dimensione, e più questo velo si assottiglia perché io non mi stupisco mai quando dico mi stupisco, non mi stupisco, nel senso che vedo che le persone che si mettono in cammino, queste prove aumentano sempre di più. Per, queste, per tutti, capito? Anche per le mamme, no? sempre più Guarda, importanti, sempre più certo, chiaro: certo certo, certo, certo, certo, per le madri, per le compagne, per le mogli che hanno per perso tutti, i mariti, per o tutti. mariti che hanno perso mogli o figli. Genitore. Sì, è, è vero. questo sì, è guarda il velo, il velo certo, il famoso velo guarda sì, io volevo sì. poi l'ultima cosa poi basta. io volevo dire una no, cosa no, no, no, sì. ascolta Bellissimo, volevo, volevo sì, dire sì. solo una cosa io mh, non era tantissimo che lui era andato nell'oltre no? e mi venne un pensiero una volta e lo scrissi questo pensiero così mi venne questo pensiero e lo scrissi e questo pensiero Rileggendola adesso, perché ho riletto soltanto dopo 15 anni tutte queste cose, io non le avevo mai rilette, non, non avevo mai riletto questo pensiero che avevo scritto. E oggi ve lo voglio dire perché lui si rivolge al, al suo grande amore. Laura, io sono oltremodo dispiaciuto per te, sei sempre e costantemente nei miei pensieri, ma crei disarmonia. Lo capisci? E questo arrega danno. Arregata non solo a te ma a tutti lo devi capire e assumertene l'obbligo del discernimento avrai molto di più di quello che mm, immagini ma devi assolutamente mettercela troverai il mio messaggio presto in un qualcosa eh, con la quale ne verrai contatto, solo che devi crederci e operare nel mutamento interiore Nessuno può tramarti così perché sei tu la prima a non voler essere amata. Mamma mia. E questi pensieri li hai scritti tu? Ti sono venuti così? Sì, ogni ta ma ma tanto, qualche volta mi vengono, allora scrivo qualche, qualche pensiero. Perché ti connetti. Eh sì, mm -hmm. eh sì. E quindi, sì. guarda, è una grande testimonianza la tua, veramente, secondo me è una testimonianza, a parte di forza che è innegabile che tu sei fortissima, eh, di consapevolezza, di fede anche, capito, al di là del credo religioso, ma tu hai una, una, una consapevolezza veramente straordinaria. Questa Ide, cosa eh, ti volevo ringraziare il mondo dell'oltre tutto quanto, e tu che fai da tramite, perché io per tantissimi anni Certo, io sono una persona che, appunto, avendo questo comitato cioè, Roma, dal sindaco di Roma, i vari sindaci che si sono succeduti, sempre hanno voluto conoscermi, diciamo che ho rapporti, perché il fatto di Renato è stato molto eclatante. Anche la stessa università, da noi a Roma, gli ha fatto un giardino, il giardino di Renato, quindi viene sempre, ovunque viene ricordato. E... Mh, però io non mi ero mai avvicinata a questo mondo, mai, mai. Andavo in giro, sono andata in giro per tutto il mondo, ma non mi ero mai avvicinata a questo, eh, a questi discorsi. Io, tu sei stata la prima che io mi sono messa a sentire. Ah, penso. Eh. Eh. Si vede che eh, doveva no. andare così Stefano. Andare sì, tesoro. Eh, io non so perché ha scelto te, per dirti determinate cose, ma anche molto importanti, appunto, come il padre avete onorato, come rispondermi male per chi non crede, come far eh, appunto, ti ha detto proprio il re matto, sì, e, ha di Lupi. e ha parlato di lui, e ha parlato di lui infatti pensa che quando ho ricevuto il messaggio questa cosa mi ricordo, perché era strano se non sono, sono salito in tubulanza con le ciabatte io dentro di me ho detto, sarà stata una persona anziana pensa, io non sapendo niente di questo sì, me lo ricordo penso. perfettamente che le ha detto sarà una persona anziana che magari si è sentito male delle ciabatte, capito, l'ha caricato in tubulanza con le ciabatte, per, dir, per dire eh, come la, cioè, non sapendo chiaramente eh, tutta la storia invece riferimento riferimenti al minato in quel periodo io poi dopo ho avuto un momento di che sono andata in una confusione. In una confusione, tanto che dissi al mio comitato tutti e tutta i dissi io devo prendermi uno stacco, perché, perché devo pensare, perché adesso sono troppo carica e non ce la faccio più, ho lavorato per tanti anni, adesso lavorate voi. <ride> io mi prendo un periodo di... Posso, ma io lo so. Dopo ho capito, rileggendo, ripensando a tutto cosa, ho capito che lui voleva che io parlassi. Eh sì. Eh sì, che tu fossi pronta per questa cosa perché, guarda, sì. che è un grande: è un grande tu poi col tuo esempio, purtroppo doloroso per tanti versi, ma di, di grande forza, puoi dare tanta forza anche agli altri, capito? Puoi trasmettere è per questo che io mi rivolgo a tutte cosa. le mamme. Io ho visto il corpo di mio figlio scempiato. Ho visto tante altre cose per dentro le aule di tribunali. e La madre di uno, mi ricordo che era ad aula chiusa, soltanto io, pote noi potevamo di famiglia assistere. Quella de che aveva ucciso mio figlio, no, non potevano assistere. Quando io stavo per uscire che aveva avuto una condanna. Io pensai, madonna, ci sarà la madre? Fammi abbassare gli occhi, perché mi si dispiaceva per, come, da madre a madre, come se lei potesse sentirsi male che suo figlio poteva aver fatto una cosa del genere. Esatto. Io mi ricordo che passai e mi dis e disse, tanto dovete morire tutti. Mamma mia. Sono delle anime non evolute. Non... Forse devono imparare, ognuno ci sarà un percorso. Io poi mi sono detta... Non fa niente, significa che devo andare così e questa era la sua evoluzione e anche la mia. Se io l'ho accettata di farla sono venuta su questa terra perché significa che era così. La devo accettare per forza. Sicuramente, eh, sicuramente vedi, però questo dimostra ancora una volta la tua grande, forza, anche davanti a una provocazione, perché lì è una palese provocazione, tu ancora una volta sei riuscita a mantenere i piedi saldi per terra e il tuo cuore sì. sempre davanti, capito? Davanti sempre, a tutto, sempre, sempre, sempre. è veramente una cosa epica, perché guarda, mi è capitato altre volte, anche nelle dirette che sono nati dei ragazzi a cui è stata tolta la vita, no? E, e comunque non tutti hanno fatto il percorso di Renato, devo dire, capito? anche lui dall'altra parte, quindi secondo me questo merito va anche a te Stefania, perché tu dalla tua parte hai fatto di tutto per aiutarlo, hai capito? Cioè non hai remato, remato contro, ma hai remato con lui per aiutarlo, cosa che non è una ho messo amore con tutto, anche con il fratello, tutti gli amici, le amiche, Laura, non ti dico quello che ha fatto Laura per tre anni. E infatti Laura ogni volta mi ringrazia con un amico adesso di Renato, è la compagna di un amico di Renato, e lei, noi siamo sempre in buonissimi rapporti, lei mi dice che mi adora e mi ha detto ultimamente grazie perché mi hai dato la vita, tu sei corsa con tutto il tuo dolore, ogni volta correvi da me e mi urlavi Laura, Laura, non farti del male, Laura, tu devi vivere, devi vivere, smettila perché ci sono a te sentivo, perché Laura si stava disintendo distruggendo perché Laura oh, sì. quando ha sentito hai le, hai le lame col tagliè e corsa è, è andata in mezzo per difenderlo quindi ha visto tutto, ha avuto un contatto terrificante Quindi è, stato terribile, è il mio grande è stato amore eh, sì. è sicuramente grande è, stata la, è stata la sua stampella e lo dice sempre, eh. sempre. Eh. <ride> è, stata è stata la bella. sua stampella eh, mamma mia, che bello! Dai, che, però bello per Le mamme, certo, il dolore, non è che passi, il dolore non è che passa, perché non è che ti passerà per dire il dispiacere di un figlio, tu lo dimentichi, smemoriti. No, questo non è assolutamente vero. Ma dobbiamo farci forza, veramente capire e comprendere che c'è. Tutto che esiste inoltre, che loro non è vero che sono morti, i nostri cari, qualsiasi siano, anche mia madre, mio padre, il mio compagno sì. che è andato prima di Nato sono vivi. Sono vivi, non sono morti. E noi li rincontreremo. Ah, brava sì Stefania, questa è la cosa importante da dire, che li ritroveremo, sì. questo lo dicono sempre. No, li ritroveremo, ci li abbracceremo. Sì. E sì. quindi questa è la vita, la famosa vita, no? Che poi voglio dire la vita che noi non pensiamo finiscano, anche spesso mi capita dei messaggi di persone che in vita non, non credevano a nulla, né nessun certo. tipo di fede, e che sono sorpresi e dicono, ma qui la vita, c'è ancora la vita, fa, incredibile, no? cioè non riescono a trattenere, e certo. capito, nemmeno... E nella guarda che io ho, fatto siamo. io ho fatto sentire la tua diretta al fratello, a Laura, che mi ha detto, e c'è proprio come lo diceva lui, e poi l'ho fatta sentire a due o al tre altre mie amiche. Il fratello è rimasto così quando ha detto il padre avete onorato? È eh, così sono, così. Cose, sono cose forti eh, perché comunque sono cose proprio, capito che proprio intime, quindi non, non c'è... Un'ultima cosa che di ehm. voglio dire. Il fratello eh. di, da, di Renato ha 49 anni, io sono una vecchia madre, <ride> <ride> e combattente ma una <ride> vecchia madre. <ride> Sono nonna, anche se li ha fatti tardi. Sti vi volevo dire che nel momento in cui iniziamo la diretta, non gli ho potuto rispondere. Mio figlio Dario mi ha mandato su WhatsApp una fotografia a un cuore su un braccio. Mamma mia, no, eh, questa, sì, sì, sera, sì. questa sera in particolare non ce c'era questo cuore? Me l'ha mandato eh, su perché... WhatsApp. È tutto, è tutto assolutamente connesso. Guarda, io ti dico, anche i fenomeni fisici mi rendo conto che spesso succedono anche durante le dirette, capito? Cioè, mi, mi ricordo una, una, una, una persona che non, non era nemmeno iscritta a, a, a Focus, non poteva nemmeno vedere la diretta. Io, mentre dicevo, e, e la sorella è in, è in ascolto in questo momento, quindi questa cosa la può anche confermare. Eh, praticamente lei non era scritta a focus, non credeva a queste cose non sapeva nemmeno che io le facevo pur conoscendomi e io ho dato un messaggio di sua mamma il suo computer, lei era acceso per guardare il computer, si è acceso sulla mia diretta cioè tu dimmi questa cosa so. come è spiegabile eh beh, la stessa cosa io come facevo è entrare sulla tua diretta che non ti ho mai sentito visto e conosciuto in vita mia Appunto, Erano solo i primi senti. momenti che io entravo in questi siti, capito? Quindi non, non conoscevo nulla. Mi capitò esatto. la tua diretta e subito. E subito arrivo rivolta, tanto che loro sì, sanno, sì, capito? Sì, Perché sì. Sanno, quando io dico i messaggi... So che se scrivo un messaggio c'è sempre, come posso dire, c'è sempre qualcuno che lo deve ricevere, indipendentemente che dia la conferma o meno in diretta o me la dia privatamente o gli arrivi dopo due giorni, sì, capito? Sì. Ma loro non perdono tempo, capito Stefania? Nel senso, sì, sì, loro capito, hanno capito. il permesso e, e vanno, vanno, sai anche tu, vanno. Quando deve arrivare qualcosa arriva, capito? Indipendentemente da tutto, quando c'è bisogno arrivano. Ecco, e quindi guarda, certo. io sono veramente felice perché eh, noi ci siamo parlati già da un po', ti ricordi già da altre estate che ci eravamo parlati, non, non c'era neanche in mente questo progetto della testimonianza, poi alla fine eh, Lana Tamburini-Torre mi, mi, mi ha convinto di fare questa di portare delle testimonianze per dimostrare a tutti eh, che veramente, al di là che uno riceva o non riceve un messaggio personale, che questo non, non è capito purtroppo nelle mie, eh, come posso dire, non è nelle mie possibilità fare delle scelte capito? in queste dirette sono su un patto che devono essere amorevolmente io devo essere amorevolmente aperta a tutti e quindi chi arriva, arriva però non vuol dire che chi non riceve un messaggio certo. loro cari non ci siano, lo dico sempre magari non c'è stato il tempo, magari c'era capito, delle altre priorità magari ma Anzi, perché loro sono anche molto io. impegnati eh? non è che non fanno niente Esatto. loro sono anche molto dico. impegnati non è vero che non fanno niente ci sono esatto, dei piani, chiaramente esatto. ognuno ha il suo piano di evoluzione. È vero. Però è loro assolutamente... fanno tante cose. No, è vero, è assolutamente vero. Comunque, una bellissima testimonianza. Io veramente vi sono ringrazio contenta a tutti che l'hai portata perché io penso che sarà di, di grande conforto e aiuto a tutti, veramente. Soprattutto le, mamme, che... le mamme che sono la parte, io lo dico, io mi dicevo sempre. È il dolore, anzi me lo diceva mia madre il dolore più grande della vita è perdere un figlio e, e questo mi era rimasto cioè proprio lo sentivo, infatti io le poche volte che pregavo, veramente dicevo un attimo prima a me e poi a loro, è successo tutto il contrario e quindi niente io lo dico alle madri, il dolore c'è e tanto io ho vissuto anni proprio di, di violenze anche a livello mentale perché tutte quelle eh, quei, le aule giudiziarie, tutti quei processi dove viene ricostruito tutto, dove ti viene raccontato tutto, pure che l'hanno presa a calci in un momento che, era, che ci aveva avuto otto coltelli, gli hanno dato gli ultimi due calci, Laura presa a pugni buttata per terra. E è duro, è duro, tanto che io molte volte stavo male anche fisicamente, dolori alla pancia dolori allo stomaco no? certo. E mi dicevano i miei certo. amici medici niente, cioè, questa è tutta la somatizzazione che tu vai sempre avanti perché devi costruire, devi creare però nello stesso tempo il tuo fisico, il fisico ti dice guarda che hai questo grande dolore era Con il mio certo. fisico me lo, me lo avvertiva, non era nemmeno la mia mente, le madri devono crederci per forza, le mamme devono avere questa sicurezza, perché io per sicuro che è proprio vero, io non non, non mento non, cioè non dire mai una cosa al mio prossimo che non è vera, non è vera perché ho le prove, Renato si è fatto vedere da tantissime persone, da me no però, però io ho non una ancora. fotografia io non ancora no senti, però io ho una sua fotografia ho una fotografia, lui dopo dieci anni si è fatto vedere fotografare eh? cugina preferita che per lui è con una sorella io ho la, fotografia ho comodino, mi... la fotografia di Renate ce l'ho sul mio comodino la fotografia di Renate dall'oltre, tutta la sua figura completa è incredibile. Quindi non posso è, di più. è possibile. È possibile. Mi è successo anche a me una volta di fotografare. Ti ricordi che ti avevo detto? Un bambino, sì. no? Sopra la, Che poi sì. era suo figlio. Sopra la sua testa proprio, proprio si vedeva bene, proprio questo viso. Era leggermente mosso sul mio, mio profilo, c'è questa foto, ed eravamo in venti. Quindi c'erano tutti i testimoni che è stata una cosa estemporanea in uno scatto fatto a selfie a mezzanotte a Napoli. È una capito, cosa grandissima, come quando tutto. tu hai sentito tuo papà, no? Che era a Natale esatto, esatto che io anch'io vedi lì, dopo un anno che poi voglio dire, la perdita del papà sta nell'ordine delle cose, perché mio papà aveva 80 anni quindi un dolore devastante perché io sono anche convinta che mi sono ammalata per il grande dolore eh, che ho certo. passato con mio papà, no? è stato talmente straziante per me perché è un, molto, un legame molto forte che io alla fine ho abbassato secondo me, le mie difese e sono stata subito bastonata capito? Certo. Che mi sono beccata un, un accidente lì eh, però ti ah, dico... Beh, importante è importante che sei No, tutto, tutto bene, è andato tutto bene anche lì, è stata un'occasione per avere ancora la conferma che c'è un'altra dimensione perché certo. mi hanno sostenuto veramente più di, di una squadra di medici, cioè tutti hanno fatto il loro dovere ma loro hanno fatto molto molto di più. Certo. <ride> mi hanno veramente dato quella carica di credere che ce la potevo fare e io su quello mi sono veramente agganciata proprio a peso, cioè io me lo ricordo che è stata la mia forza, quella che io ti voglio dire, sì sì no. Se mi ha detto che guarisco, guarisco, ci cioè ha proprio capito quindi certo, è così. La certezza è matematica. No? E però dopo un anno che io dico anch'io come te sono abbastanza capito? E non avevo nessun tipo di segno perché il mio dolore in quel momento era talmente grande che quindi io mio papà non riuscivo a comunicare con lui pur essendo già portata verso questo tipo di sensibilità. Ma il dolore era troppo, capito? Quindi era un muro questo dolore, non mi permetteva di fare niente di più. Appena un attimino si è abbassato, lui subito ha cercato di farsi sentire immediatamente. Certo. A capito? me aiuta Quindi... molto una mia amica di Palermo, che lei aveva avuto per tantissimi... Lei lavorava al Canem di Roma, a ora vivendo, tanto che è ritornata a Palermo. E lei per tanti anni aveva comunicazioni e mi dice... E lei mi venne a Roma e mi disse, venga a Roma quando gli altri se ne saranno andati via... E, e, e lei venne e mi raccontò tutto mi spiegò del così e io ho, ho subito creduto subito a quello che eh. mi diceva non ho mai messo dubbi eh, vedi, quindi ti ha aiutato questo ti ha aiutato, capito? sei stata aperta di mente di capire che, capito? che, che l'apertura è quella che ci vuole no? comunque, guarda è, è la tua una testimonianza fortissima veramente fortissima molto profonda e credo che veramente aiuterà molte persone perché se una persona sì. veramente attaccata. Nessuno si deve sentire dica. in colpa qualsiasi cosa, no? Sono cose che quando è segnato devono avvenire per forza. E, uno, e quindi uno lo deve accettare, anche se c'è il dolore, che chiaramente il dolore è enorme, però devi sapere anche abbassare la testa e dire lo accetto, accetto figlio mio, figlia mia, quello che è, o compagna non ci sei e poi dico sempre Stefano io dico sempre che non ci vengono tolte le prove non non è stata tolta a te non è stata tolta a me non è stata mm -hmm. tolta a altri però non ci, non ci lasciano soli no cioè, una persona che è collegata qui l'ha visto dai una davvero che... sì, l'ha visto Ah dai, ah, dai. Sì. bellissimo quindi, guarda, meraviglioso, meraviglioso. Guarda. Io no, non io non devo essere sincera, sincera no. Io no. Vabbè, sincera. dai, dagli tempo, dagli tempo. Però l'ultima <ride> cosa, adesso veramente, l'ultima cosa, tanto per... Guardate, io non sono né una pazza né una visionaria. No, ma tranquilla, e... se non lo saresti qua. Allora, nel momento, io ho una situazione particolare, nel senso, i miei figli hanno avuto, io no. E il loro papà non è che si è molto interessato di loro, anzi per niente. Quando è successo il fatto di Renato, lui vende, vabbè, tutto questo per dirvi, il giorno non della tumulazione, il giorno in cui hanno messo la lapide, che non era il giorno della tumulazione, mio figlio Dario non è, con una scusa non è venuto, io andai con una, una prima ragazza di Renato e vidi che questa lapide la portava il padre dei miei figli, mi ha preso un colpo, insomma, rimasi così fermo, già era straziante sentire tutti quei colpi che batteva. Allora, e il cielo era terzo, all'improvviso si formò una nuvola, da questa nuvola uscì fuori, quindi non a forma di nuvola, uscì fuori la figura del Cristo, che con le mani così ci guardava e la ragazza mi ha detto, Stefania, sì, ma tu che vedi, Stefania, tu che vedi, dimmelo prima te. C'era, cioè, no, dimmelo prima te, ho fatto il volto, cioè tutto il mezzo busto del Cristo, ho fatto che sta così, sì, sì, è vero, Dio mio. Io te lo, vi assicuro che è tutto vero, è tutto vero. Perché guarda che tu, eh, la figura tua e adesso senza volere, però la tua figura è quella della Madonna, come la Madonna ha ucciso il proprio figlio davanti ai propri occhi, capito? Quello che ti voglio dire, tu hai fatto lo stesso percorso veramente dolorosissimo, capito? Ecco perché dico qualsiasi mamma, qualsiasi, per carità amate non, non, non spegnete quella carica d'amore che avete in voi dovete amare amare amare sempre non, non spegnete quell'amore è quello che porta avanti che aiuta loro che li fa infatti, stare meglio li fa progredire anche infatti, di piano infatti tu Stefania vorrei mettere un accenno che fai anche delle, delle opere che a nome di, di, di Renato e, e vorrei certo. che li accennassi perché magari se e qualcuno mi faccio dire bar... troppe cose adesso basta ho parlato troppo eh, vabbè, però, fai delle cose belle a nome di Renato. Che chi vuole partecipare, che è, è lì vicino, insomma, potrebbe farlo, no? Allora, innanzitutto, adesso che inizia il periodo, sono quando io ho chiesto musica, l'hanno accettata, quindi il comune di Roma a noi ci ha messo a disposizione un punto che è parco Schuss a Roma, dove vengono fatti per tre giorni, tre giorni, di, eh, tutti, mh, tutta musica. E poi va bene, ci sono dei momenti in cui ci sono, vengono fatte delle iniziative, chi vuole fare? E anche quest'anno, dall'altro anno, abbiamo fatto, per poter far passare le persone che hanno la tetraparesi, insomma persone portatrici di Angolo. abbiamo fatto questo grandissimo sì. lavoro, tanto che è andato benissimo quest'anno proprio, c'è l'associazione Sirvi dei Tre Bondi. E noi che cosa facciamo noi come donne? Allora, noi non siamo legate a nessuno, questo sia ben chiaro a nessuna mh, corrente politica. Noi siamo donne, come dico, ripartorite dai nostri figli, perché lo dico sempre, che noi siamo state ripartorite dai nostri figli, proprio ripartorite. E quindi andiamo avanti, e quindi noi, che ti posso dire, se c'è qualche cosa che nel mondo, che accade nel mondo, noi con quello che mettiamo noi, ecco, quello se a volte facciamo delle scene sempre... Che ci fanno fare delle scene che vanno a noi il ricavato. Noi aiutiamo tantissime in realtà, tantissime situazioni. Aiutiamo. Beh, Ma anche se ecco, faccio un esempio, poi veramente finisco. È andato via quest'anno uno dei più grandi amici di Renato, un ragazzo che non aveva più né la madre né il padre, figlio unico. Io mi ricordo che ho chiamato subito nel WhatsApp le mie amiche. Ho detto, guarda, noi siamo le madri perché il nostro mese è matri per Roma. Ho fatto 15, ti preoccupare, glielo paghiamo tutto noi. E così l'abbiamo fatto. Gli abbiamo Faccio dato 2.400 euro, l'abbiamo accompagnato noi. Noi facciamo quello che è possibile, facciamo tutto. Adesso c'è una cena, pro palestina, che la facciamo noi perché va via questi. Siamo andati per, abbiamo portato roba pure per questa guerra. No, qualsiasi cosa ne facciamo. Che eh, crediamo giusto. Va. Come può non essere orgoglioso di te, Renato? Dimmi, come può non esserlo? Sarà orgogliosissimo della sua mamma. Hey, però, vedi che ha voluto adesso che io intraprendessi quest'altra cosa? Non lo sa nessuno. Sono Dario. Lo so. <ride> <ride> che sono? <ride> Va bene, va bene, va bene. Va va bene, bene Comunque, Un abbraccio. Dai, io... Io ti ringrazio veramente col cuore per, per tutto, e lo sai è la mia stima infinita lo sai da, già da, da tanto quando siamo parlati al telefono Tu, la mia e a tutte le donne sofferenti di questa grande tragedia, sì, tragedia, certo per Don figli è una tragedia cioè, è una tragedia, è il amore, veramente il mio amore il mio bene eh. e sappiate che io l'ho passato, io lo so che cosa significa, cosa significa andare avanti tutti i giorni. Io tutti i giorni vi accendo una candelina, gli parlo continuamente, gli racconto le cose. Come se fosse più vicino. Perché è vicino, ti sente, lo sai che sento. Sentono e vedono tutto, tutto, tutto. Il famoso velo, il famoso velo, sottile, sottile, sottile. E quindi, guarda, grazie infinite. No, vi ringrazio a voi a tutti. tutti io ti abbraccio in lontananza A ah, quindi poi ci vedremo, ci incontreremo sì, eh beh prima, prima o poi ce la farò venire a Roma dai, <ride> ce la farò venire a Roma sicuramente, dalle tue parti tu sei di Roma, giusto? se non sbaglio sei vicino a Roma eh. dai, volentieri ma adesso per uscire via. come faccio? adesso tu praticamente chiudi la tua chiudi la tua, chiudi la tua diretta perché io ah, e rientro, zizzo. ok e, rientro, e, rientro. e poi lo normalmente come sempre. Capito? Grazie, assun devi entrare assolutamente con noi. <ride> Un abbraccio a tutte, a tutte le madri e grazie, tutto il mio amore tesoro. per loro grazie. e per i loro figli, chiaramente E figlie, va bene. Ciao, tesoro. Grazie, grazie ciao, grazie ciao, amore. Grazie. ciao, ciao, ciao, ciao, bellissima testimonianza. Eccoci qua, siamo tornati a noi. Oh, che testimonianza incredibile, incredibile, eh, di forza, di, di, di fede, eh, granitica la nostra Stefania, veramente granitica e eh, immensa. Quindi grazie per tutto quello che ci ha dato stasera con la sua, con la sua testimonianza, che ha donato a tutti con grande cuore adesso veniamo a noi allora, intanto mi sono accorta che il mio computer si sta scaricando quindi devo un secondo mi dovete dare che devo caricarlo, se no mentre faccio i contatti mi va giù tutto, un attimo solo allora. eccoci qua perfetto Benissimo, carichiamo questo qui. Scusatemi, eh, però mi l'ho accorta proprio. Ok, così va andato in carica. E poi arriviamo a noi. <ride> Vedo i vostri commenti, tutti contenti. Eh sì, nel senso che è stata un bel, una bella testimonianza di grande aiuto per tutti, devo dire. Perché questi esempi sono edificanti, secondo me, per la forza che trasmettono al di là dei messaggi, le, le prove le testimonianze, ma proprio lei che trasmette questa grande forza e, e per tutti è, è, è come dire ce la posso fare, ce la possiamo fare eh? quindi adesso facciamo un attimino sapete che io faccio sempre questo abbraccio d'amore come lo chiamo io Quindi, come se fossimo veramente tutti nella stessa stanza facciamo un momentino di raccoglimento e di preghiera, ognuno secondo il proprio credo ovviamente Bene, partiamo. Cuffie nuove, come potete notare le mie rosse mi hanno abbandonato, storiche, ormai le avevo da, non so, 15 anni, mi hanno abbandonato, ahimè, io, un paio di giorni fa e quindi adesso mi sono attrezzata di queste. Benissimo. Allora, faccio questo uscino partiamo così, dopo magari facciamo con la voce. Eh? un piccolo, lo dico per i nuovi arrivati, faccio un piccolo rallentamento, 25, 6, 22, ok, e ampliamento, perché queste voci hanno la caratteristica di essere molto veloci, quindi per rendere più udibili si rallentano un attimino, però nessun altro tipo di la, il cambiamento, ecco. Okay. è fatto col fruscio, quindi faccio passare il mio anello sul bordo del computer e da questo si crea un fruscio e da questo fruscio se tutto va bene ci sono i messaggi. Eh. Ok, <ride> vediamo un po'. Eh, eh. scusa il sorrido perché ho subito Renato immediatamente Renato subito ecco vuol subito dire ecco, che è stato presente a quanto ha detto la sua mamma e, ed è qui con noi eh. e sento, bellissimo allora qua Renato subito Renato sentite Renato si sente benissimo quindi Stefania spero che ti sia ricollegata perché è arrivato subito per dirti che c'era eh, dice dice un po' palese direi come per dire ovvio che venivo no? non c'erano dubbi un po' palese un po' palese direi una battuta di spirito col per dire ovvio che venivo no perché avete parlato di me quindi abbiamo comunque ovviamente richiamato quindi un po palese direi ok un po palese direi bello È spiritoso anche eh, vedete loro come sono gioiosi no non hanno niente di siamo noi che siamo più tristi sicuramente di loro E dice il migliore sempre, migliore sempre. È eh, modesto, <ride> migliore sempre. Allora Senti, mi senti bene da un, un Fuscio. Migliore sempre, migliore sempre. Ecco, Stefania c'è: senti che bello, Stefania. Migliore sempre. forte forte ok adesso un'altra persona dice Roberto lascio spazio Renato giustamente a chi non ha mai ricevuto, Roberto e dice una cosa personale dice troppe birre non so se questa cosa può essere un particolare, anzi sicuramente sarà un particolare per farsi riconoscere Roberto, troppe birre magari gli piacevano le birre niente di, di, di, di male No, però sentite Roberto troppe birre, sentite troppe birre, ok mm, ok, tutta birra, insomma come per dire che gli piaceva eh, bere la birra, no? quindi per farsi riconoscere, quindi Roberto troppe birre, birra, birre, insomma, va bene si, sì, dice birra, però va bene andiamo avanti ok Ok, poi dice pace pace per Simo. Deve essere un nome, penso che sia un un'abbreviazione di Simona, Simone. Pace per Simo, probabilmente qualcuno che magari mi ascolto, eh. Pace per Simo. Sì. Pace per Simo, ok? Quindi Roberto, troppa birra pace per Simo questi sono i riferimenti eh? dico sempre qua chi vuole da riferimento in diretta se non vuole lo fa privatamente eh, insomma come volete tanto io so che quando c'è un messaggio eh, qualcuno o prima o dopo lo deve ricevere e lo riceve ok Poi c'è un Francesco, ok. Francesco, vediamo un attimo. Francesco, ok. Francesco. Sì, Francesco, senti bene? Ok, quindi un Francesco. Ok. E dice cresci là, siamo insieme. Quindi, se qualcuno che ha un francesco cresci là, quindi spiritualmente siamo insieme. Come per dire che qualcuno che ne ascolta non mette, mette in discussione, magari, questa cosa, no? E allora ribadisce che sono insieme, no? Francesco, quindi, se qualcuno ha un francesco, cresci là, siamo insieme. <ride> cresci là, siamo insieme. Siamo insieme, ok, come per dire, non pensare che noi non siamo lontani, quindi siamo invece proprio insieme, no? Questo sta dicendo chi è chiaramente in ascolto. E poi dice ancora, Francesco è bacio. bacio. Quindi ancora, Francesco è bacio, che manda un bacio. Francesco è bacio, quindi che manda un bacio. Francesco è bacio. Ok, bacio. Perfetto. Poi andiamo avanti, anzi, scusate, bacione, cioè. eh? Perché era staccato. Vedete, lo faccio sentire, era bacione, e ne era lontano. Baccione, bacione, sentite? Ok, quindi bacione. Poi aspetta, eh. E poi dice un'altra cosa, c'è la Graziella sempre. C'è la Graziella sempre. Allora, c'è la Graziella sempre. Aspettate. Eh. C'è la Graziella sempre. Quindi c'è la Graziella sempre, quindi due nomi. Ok? Ok. Francesco e bacio. Poi c'è la Graziella sempre, ok? Non so se è legata a questo Francesco, potrebbe essere legata a questo Francesco, non lo so. Dovete darmi voi dei riferimenti, delle conferme nel senso. Sì. Ok, allora poi dice, perdi tempo, perdi tempo, fumo. Adesso non so se questa cosa ha un significato per chi la riceve, perché magari, che ne so, fumavano, capito, si va dietro a cose che non, non lo so, perché io conosco la vita di queste persone, però ho dato dei riferimenti. Quindi Francesco, Graziella sempre, fumo, perdi tempo, fumo, come se fosse sì, perdi tempo fumo eh, quindi può essere simbolico come si perde tempo a cose non importanti che fumo, capito? oppure proprio riferimento magari a qualcuno che fumava le sigarette o roba del genere per, per rilassarsi come perdi tempo, ecco ok, quindi vediamo un attimo cos'è fino in fondo quindi se qualcuno ha questi riferimenti, ce ne sono più di uno dovrebbe, è molto preciso eh, quindi deve essere di qualcuno E, dice, e torno sempre, come per dire che magari qualcuno ha messo in dubbio questa cosa e torno sempre. E torno sempre. Faccio sentire. E torno sempre. Ok, vediamo se c'è qualche qualche qualcuno che ha dato qualche riferimento. Vediamo. Vediamo un po'. Ah qua, ecco qua mio babbo e mia mamma Francesco e Graziella ah ecco qui la Graziella c'è quindi perfetto, quindi sono tutte e due nell'altra dimensione giusto? Gloria è quello che mi stai dicendo ok bene allora direi proprio di sì ecco mi piacerebbe sapere da te Gloria il riferimento se perdi tempo perché c'è un riferimento perché qualcuno sta perdendo tempo o se veramente è legato al fumo di qualcosa è la mia curiosità eh Vorrei capire se puoi, se non è una cosa... Ok, direi di sì. Però vedi c'è un altro... Anche, vedere un attimino per il fumo. Perché c'è un altro... Un altro... Eh, però è una nonna. Mm. Vediamo un po'. Questa storia del fumo, che forse potrebbe essere la chiave di volta per, eh, per averla conferma. Sì, cosa intendi Gloria? Sì, eh, ok, ma cosa intendi? Che, che fumava, fumava cos'è questo riferimento che vuol dare? Oppure come perdere tempo, che, stai, che qualcuno sta perdendo magari anche tu nella tua vita, non lo so, eh, che magari ti stai dedicando a qualcosa non così importante? Mi mm, piacerebbe saperlo perché devo capire se è il tuo messaggio. Allora, mia mamma fumava, ok, allora niente, è tuo, perfetto, bene. Allora, gloria tuo, te lo confermo. Perché c'è un altro Francesco e un'altra Graziella, perché purtroppo siamo veramente più di 200, quindi oh, quando si fa per tante persone può esserci queste, queste problematiche, però danno delle specifiche, in questo caso la Dato e del Fumo. Quindi ha voluto farsi riconoscere <ride> ecco spero che anche la tessina non fumi perché sennò <ride> no no comunque penso proprio che sia assolutamente il tuo perché sono tre riferimenti e ecco, per me tre è già un, un buon margine capito di, di garanzia assolutamente e quindi torna sempre ecco quello che, che voglio dirti quindi una, una, una carezza per te ecco molto bella devo dire molto bella bene andiamo avanti facciamo un'altra traccia c'è qualcuno che mi stava chiedendo prima eh, se ero Roberto Roberto. Io ho sentito Roberto. Se volete provo a risentire, ma io ho sentito proprio Roberto, eh. Ne sono praticamente sicura. Mm -mm -mm. Aspettate che lo recupero, perché di solito io mi concentro sulla prima lettera. Vediamo un attimino, eh. Allora, vado indietro un attimo… Vediamo un po' sulla sua traccia questo Roberto che qualcuno ha detto, vediamo un po'. È proprio Roberto, eh? quindi confermo quello che ho detto, adesso ve lo faccio risentire. Concentratevi sulla prima lettera, è Roberto, sentite un po'. Roberto, quindi confermo. Ok, Gloria mi sta dicendo che anche la voce è del suo babbo, cioè proprio la timbrica è quella che aveva in vita. Mi stai dicendo questa, Gloria? Perché l'ho fatto da un fruscio ovviamente della mia mano, eh? quindi se succede, raramente succede che arrivano con la loro voce. E sarebbe fantastico se fosse così. Mi piacerebbe, sei contenta per te. E torno sempre questo che dici che la sua voce. E torno sempre qua e torno sempre ok questo forse che dicevi mm. perché succede che vengono con la loro voce che avevano in vita eh? ma è raro tipo 1 a 10 e non so esattamente quale sia la differenza che fa scattare questa possibilità perché io faccio sempre le stesse cose non cambia niente Però ogni tanto è, è così Ah, quindi eh, questo perché dice sono io Hilde, mi torno troppe birre e pace per Simo. Lui era in reaction, beh, può darsi che ha sbagliato lui a comporre la parola, eh, ci sta, eh. Perché se, se ti torna Simo e le birre, capisci su tre cose, due, forse possiamo provare a chiedere, vediamo se lo provo a chiedergli, vediamo se, se mi risponde. Vediamo a chiedere se è specifica bene, perché vi ho dato dei riferimenti precisi delle birre e Simo, e eh, quindi pace per Simo, quindi sono cose molto particolari. Eh, vediamo se per caso ci dà una conferma. Perché delle volte sbagliano anche loro. Eh, quello che voglio dire, eh, su delle volte è successo: ho ricevuto un messaggio che mi scrivono in privato, probabilmente c'è qualche altra conferma. Ah, va bene, allora ecco perché. Infatti, dice eh sì, mi dicono privatamente mi hanno detto che, che questo Roberto, secondo, secondo loro, è, è, lo, è questo è possibile, è possibile allora aspetta, proviamo a chiedere comunque per, per essere sicuri, facciamo un'altra registrazione e vediamo se da ok eh, Laura dice sì, l'ho riconosciuto subito appena detto Graziella, sono saltata sulla sedia ci credo, e ci credo mm -hmm. <ride> emozioni fortissime, mamma mia mamma mia, incredibile eh, comunque eh, mi hanno mandato privatamente un messaggio dicendomi che tutto quello che è stato detto è assoluta. mi ha scritto privatamente perché ovviamente non voleva scriverlo in, in diretta e lo, lo comprendo ma ha detto che, che tutto quello che è stato detto è eh, torna capito? Con delle, con delle motivazioni che mi ha scritto, che l'ho vista apparire adesso voi non le potete sicuramente vedere che la privatamente sul mio telefonino quindi va bene, va bene Facciamo un'altra registrazione. Ok, vado. Perfetto, andiamo avanti, facciamo venire altri messaggi. allora dice allora prima adesso c'è un Alberto dice sono in serie come dire che sono in tanti Alberto c'è adesso dice Alberto adesso ha detto veramente Alberto Alberto c'è ok qua qua sono in serie Alberto c'è Alberto c'è Adesso c'è veramente Alberto, ok? <coughs> ha detto il nome, ok? Quindi E dice mi dispiace Mi dispiace, probabilmente c'è un motivo Mi dispiace Ok? Questo Alberto dice Sono in serie, Alberto, Alberto c'è, mi dispiace faccio sentire, mi dispiace qua, mi dispiace mi dispiace ok, quindi ci sarà un motivo per cui dice questa cosa ok bene, andiamo avanti ok e dice non lo pensi ecco eh, qui sta facendo proprio un riferimento non non lo pensi veramente pe qualcosa qualche pensiero qualcosa non lo so di questa persona perché chiaramente io non posso conoscere la vita delle persone ma c'è un motivo chiaramente se dice questa cosa non lo pensi allora sono Alberto mi dispiace non lo pensi sentite prendo la cuffia non lo pensi. Ok, va bene. Ok, Annina dice mio papà, la sua voce. Alberto è questo? Annina, il tuo papà? Ok, Alberto, vediamo un po'. Infatti dice io certo il papà io certo il papà quindi ho dato riferimento con papà che si chiama Alberto ok Ok, Annina dice di sì, quindi è il tuo io certo il papà come per dire sì, te lo confermo, sono proprio io ok, io certo il papà sente benissimo Quindi Annina dice che è lui perfetto, quindi è tuo padre bene E ti dice una cosa bellissima. Dice: Sali qui in braccio. Forse perché ti pigliava sempre in braccio quando eri piccola. e, e, e Dice: Sali qui in braccio, come per dire: vieni fra le mie braccia. Sali qui in braccio. Bella questa frase: sali qui in braccio. Allora qua. Sali qui in braccio. Ok. Ah, ecco. Nina dice che un grosso problema di salute e lui credo si rifreschi i pensieri tristi, certo, sicuramente. Di non pensare, ecco perché ti sta accendo questa. però ti dice sali qui in braccio come quando come un senso di protezione, no? come ne, quando noi pigliamo i figli in braccio, no? quindi come per dire ti proteggo io, vieni su, su, sulle, sulle mie gambe, ti abbraccio, sali in braccio a me, capito? Quindi come per volerti aiutare, no? Quindi secondo me è un bellissimo messaggio, il proprio. Il, Simbolo, ecco capito, è bello. Sali qui in braccio, senti? Sali qui in braccio, senti come sente bene dal fuscio, eh? Ok, quindi ti sta dando una bella carezza. Sono contenta per te. Ecco, quindi non avere brutti pensieri, ecco perché tu non, non lo pensi, non pensare, capito? Non fare brutti pensieri. allora dice fratello sempre bello allora fratello sempre bello non so se se il messaggio è ancora di quello prima chiaramente o se è un messaggio nuovo perché qui non c'è la punteggiatura quindi io vado in sequenza e dico tutto ok però so, è molto chiaro fratello sempre bello ok fratello sempre bello ok ok, sempre bello quindi fratello sempre bello non so, ecco, vorrei una conferma ovviamente se è, si può sapere se questo fratello è relativo al messaggio precedente che ha riconosciuto prima ok o se invece è un altro messaggio allora, fratello sempre bello che può essere un fratello di là nell'altra dimensione, un fratello di qua ovviamente però è un fratello quindi vediamo un po' Allora, vediamo un attimo se ci dicono qualcosa in più. Aspetta. Un attimino. Allora, c'è un Ivan. Sono arrivato Ivan. Ok, questo è un altro, un altro messaggio. Sono arrivato come se fosse atteso, quindi c'è qualcuno che ha un Ivan sicuramente, un nome particolare, quindi spero veramente. Annina dice, mio fratello è bello. <ride> ecco, allora è tuo, eh. e parte del tuo messaggio anche il fratello è bello. Fratello sempre bello. Bene, Annina, guarda, hai avuto veramente una, una, una dopo l'altra delle bellissime conferme. E sono contenta per te, perché visto che Oltretutto non stai nemmeno bene, questo sarà per te di grande forza e di grande consolazione. Sono proprio contenta. Quindi, confermato che tutta la parte dopo potrà andare a risentire è tutta tua, no? Dal sale qui in braccio, fratello sempre bello, il nome, papà, tutto. No, no, non dimmi grazie, Nina, perché lo sai che io sono soltanto una mera esecutrice. <ride> Comunque prego, ci mancherebbe. Adesso c'è un Ivan, sono arrivato, Ivan. Allora. sono arrivato Ivan sono arrivato Ivan quindi un Ivan ok allora vediamo un attimino ti dice Dio vede chi soffre Dio vede chi soffre ok allora, Maria mi sta dicendo, i, eh, Anna, Maria sta dicendo è Anna, la conosce, la chiama lei, ok, perché probabilmente in questo momento non è, non è collegata, ok, va bene. Dio vede chi soffre, ok. Dio vede chi soffre. Ok, Dio vede chi soffre. Ok, chi soffre, okay. vediamo un attimino, andiamo avanti vediamo un attimo eh. allora dice c'è ancora da fare tanta strada c'è ancora da fare tanta strada Cioè, penso intenda spiritualmente da fare tanta strada ok ok c'è ancora da fare tanta strada allora c'è ancora da fare tanta strada quindi come per dire che c'è ancora da fare un cammino spirituale potente no quindi questo ivan sollecita questa cosa probabilmente a, a chi deve ricevere il messaggio ok Ecco, Anna. allora, brava che ti sei collegata, allora, il messaggio è questo qua, sono arrivato Ivan, te lo faccio sentire, aspetta eh, se riesco, sono arrivato Ivan, ok, Dio, Dio vede chi soffre, Dio vede chi soffre, ok, poi andiamo avanti. Eh, e poi dice: C'è ancora tanta strada da fare, aspetta, se lo riesco a recuperare. Penso che. Aspetta, eh aspetta. Eh. Sì, c'è ancora tanta strada da fare. Ok, dopo la risentirei con calma perché sennò. C'è ancora tanta strada da fare, come per dire che devi fare ancora tante cose, capito Anna? Cioè, probabilmente sei, eh, come posso dire, anche spiritualmente è ancora molto cammino da fare. Ti sta dicendo questo, Ivan. Penso che se, se, se tu ti ritrovi in quello che ti sta dicendo, eh, è, che è chiaramente do, dettato dalla tua grande sofferenza, perché dice Dio vede chi soffre, quindi è, è venuto da te una carezza, ma vede che tu sei veramente tanto, tanto... Come posso dire? Sofferente, molto sofferente, capito? Quindi eh, questa cosa è, penso che sia assolutamente eh, per te. Ecco, poi mi dai tu la conferma se ti ritrovi in questa cosa che ti sta dicendo Ivan. Penso di sì. Sto facendo tutto quello che lui ha lasciato in sospeso. Ok, ok. Quindi forse questo c'è ancora tanta cosa da fare e questo forse che si riferisce. Ok, va bene, va bene. Vado avanti. E dice infatti che pena, perché probabilmente questa cosa ti dà, mettere a posto queste cose ti dà una grande pena, secondo me Anna. E ti sta dicendo questo, che pena. Che pena, senti? Ok. Ok. e poi dice una frase probabilmente riferito anche a queste cose che tu stai mettendo a posto probabilmente, non so, penso potrebbe essere, dice paese, paese brutto sì paese brutto sì probabilmente penso che sia legato a quello che tu stai facendo paese brutto sì paese brutto sì Che magari tu devi fare delle cose che ti provocano sofferenza e le devi fare per forza, capito? Per burocrazia, per penso che sia qualcosa del genere che si riferisca a questo, no? Che è dolore che si aggiunge al dolore. Infatti Maria dice, Anna è una, mo una moglie madre esemplare sicuramente, sicuramente, assolutamente. Ok, andiamo avanti. Vado. Allora, qui c'è allora, festa, altro messaggio, c'è festa, c'è festa. Qui abbiamo Paolo, qui abbiamo, parola plurale chiaramente le guide, Paolo. Quindi c'è un Paolo, ok? C'è festa, qui abbiamo Paolo. C'è festa, ok? Festa. Ok, qui abbiamo Paolo. Qui abbiamo Paolo. Un po' deciso se è Paolo o Paola. Eh, qui un po' con la metafonia sembra un po' un problema. Eh? Vediamo un po' di rallentarla ancora un più un pochettino se riusciamo a. Paolo. Mm, Paolo, ok. Paolo. vedi quando c'è qualcosa magari posso rallentare ulteriormente. Anna dice grazie mi sono emozionata e eh, ci credo, è un bel messaggio che ti è arrivato, ci credo ed è arrivato così bene, bene, bene mi stanno arrivando anche delle altre conferme tramite messaggio quindi eh, va bene perché le persone giustamente che non vogliono farlo pubblicamente mh, beh, ne sono sicura, non ho nessun dubbio su questo, che ogni messaggio abbia il suo ricevente lo dico sempre ma è così eh. poi non tutti si sentono giustamente di dire pubblicamente certe cose o cioè giusto no? corretto allora bene vediamo vediamo questo, questo Paolo diamogli altro spazio ok allora dice io sono per terra ciro io sono per terra sono per terra ciro come per dire che è sceso no per salutare ciro io sono per terra ciro ok sentite un attimino io sono per terra ciro ok io sono per terra ciro Ok, quindi Ciro, sentite bene? Ciro, Ciro, quindi ok, va bene. Quindi, io sono per terra Ciro, quindi è venuto qua ovviamente, sono con noi. Aspetta eh. Insieme? Insieme a Paolo. Ok, quindi ha dato dei due nomi insieme a Paolo, quindi due riferimenti, ok? Paolo e Ciro insieme, aspettate un attimo, insieme a Paolo. Faccio sentire, eh? Ok? Sentite? Insieme a Paolo. Ok, quindi insieme a Paolo, ok? Ah, Maria Ciro dici, ok. Bene, Ciro, quindi te è tornato, è arrivato Ciro. E Paolo? È sempre tuo, perché c'è insieme a Paolo. Mm. Ok, Maria c'è anche un Paolo, mi puoi dare conferma su questa cosa se ti torna? C'è Paolo e Ciro, dice insieme a Paolo. Quindi se mi puoi dare conferma che questa cosa ti torna, intanto vado avanti, va bene. e ti dice, lui c'è, lui c'è, qua, te lo faccio sentire, lui c'è, proprio, proprio fortissimo, lui c'è, proprio capito, proprio per intorno, lui c'è, allora, lui c'è, lui c'è, senti, lui c'è, ok, ah, ecco, Maria, mio fratello, ok, quindi tuo fratello si chiama Paolo. Esatto. Lui c'è. Quindi Paolo e Ciro, che invece è tuo. Che l'hai detto prima. Bene. Ok. Lui c'è. Ah, ecco. Sì, mio fratello è deceduto quattro mesi prima di Ciro. Ecco. Bene. Allora, conferma, sono insieme. Proprio ho detto insieme a Paolo, Ciro, quindi proprio chiaro. E dice lui c'è, ma lo dice proprio deciso. Lui c'è, capito? Come per dire, è così. Senti, lui c'è. Lui c'è, capito? Bellissimo, proprio forte e forte. Lui c'è, c'è. Sono contenta, sono proprio contenta per te. Eh, Maria dice freddo addosso, eh, sono emozioni forti, lo so, però bellissime, dai. Poi te lo ascolterai con calma. Bene, bene, sono contenta. Un'altra conferma. Bene, bene, bene. Vediamo un attimo, eh. E poi dice, aspetta, allora, come per dire che tu, allora, gli aspetti, allora, li aspetti là insieme, come per dire, forse hai capito? Non te l'aspettavi che arrivassero assieme, capito? O forse te l'aspettavi, non lo so. Non so il tuo cosa, cosa tu pensi, eh, Maria, come la vivi. però Gli aspetti là insieme, no? Non so se tu credevi che arrivassero insieme o ci speravi, non lo so. Capito? Dice questa cosa. Sto piangendo, Maria tesoro. Gli aspetti là insieme. aspetti là insieme no quindi proprio per dirti capito grande ok e dice c'è la luce la luce chiaramente è, è dio no c'è la luce c'è la luce per dire la luce chiaramente c'è la luce no ok <ride> C'è la luce, c'è la luce, no? Quello che c'è Dio, no? Ti conferma, ti dice una volta di più: è così, è veramente così, no? Ok. E poi dice: Non è più, non è più, non è più lui rinato. Non è più, come per dire: Tu pensi che io non ci sia più, ma io sono rinato. Lui rinato. Non è più, ma lui rinato. Come per dire: Non ci sono più, ma io sono rinato. No? Questo lo possono dire tutti quelli che sono di là. Ma lui è rinato. Non è più. Non è più, ma lui rinato. Ok, non è più ma lui è rinatto, quindi colpo non sono morto sulla terra, ma sono rinatto in cielo, no? quindi Ascolta, ti richiama e come dice, si offrono le pene, si offrono, come per dire, come se fossero, si offrono le pene e poi ti dice, credi, come se in qualche maniera, capito, ehm, come se lui volesse quasi nobilitare anche la sofferenza tua, no? Dire, ho offerto il tuo sacrificio, il tuo dolore, no? Ah, vedi, Maria dice, sì, aveva il tumore e ora sta bene, ah, ecco, perché si offrono le pene e credi, hai eh? capito che ha detto questa frase. Ascolta, eh. Si offrono le pene, credi? Credi? Ok, si offrono le pene, credi? Ok. E poi ti dice, stai ancora lì, come per dire che tu magari speri o speri... O speri o sogni, o desideresti andartene via anche tu? Dice stai ancora lì, come per dire devi vivere ancora. Non puoi abbreviare questo cammino, no? Quindi risponde probabilmente a una domanda della tua anima. Immagino, stai ancora lì, stai ancora lì, stai ancora lì? senti. Di solito certo dico sempre anche quelle cose che avevano nel nostro cuore, non solo quelle che, che, che diciamo, no? però è chiaro Maria, con quello che è successo, chiaramente eh, per una malattia così grave sarà stato un, un stilicidio per te un figlio vedere un figlio così. ti dice verrà ancora di là lui dà segno della sua presenza verrò ancora sarà sta dando un messaggio abbastanza lungo Era ancora di là verrò ancora di là come per dire che dà della sua presenza verrò ancora di là verrò ancora di là ok perfetto lei dice si sì, sto aiutando tante manne anche se prego di andare lì eh, diversa, però. devi stare ancora lì quindi devi fare ancora tanto del bene qui Allora, qui secondo me un'altra frase, dice sto bene, sto bene. Poi c'è qua, un po' arrabbiato, e dice Raffaele. Raffaele, Raffaele. Sto bene, un po' arrabbiato, Raffaele. Ok. ma Maria dice sì, ne avevo bisogno. Eh sì. Ok. Sto bene, un po' arrabbiato, Raffaele. Sto andando a continuare i messaggi anche di altre conferme che sono... Arrivati. Sto bene, un po' arrabbiato Raffaele. Sto bene. Sto bene, un po' arrabbiato. Raffaele. Raffaele. Oh, ecco, mi ha riso il mio figlio è Raffaele. Perfetto. Ok, il tuo. Raffaele, è un nome poi bellissimo, Raffaele. Sto bene, un po' arrabbiato, Raffaele, bene Marisa, andiamo avanti. Mm. E ti dice, questo, dice cerca su, come per dire guarda sempre in alto, cerca su. Anche qui esorta, esorta, capito? Eh, cerca in cielo, no? Perché probabilmente tu non, un, devi fare un percorso, capito, un pochino più impegnativo. Forse tu ti stai richiamando su questo, no? Cerca su, cerca su. Un po' arrabbiato, no? Forse non è proprio contento di… di non, non so, adesso, capito, non so i, i meccanismi, però forse può darsi che tu il percorso che stai facendo non è quello che lui desidererebbe per te, vorrebbe che ti che cerca su, come per dire, non guardare le cose della terra, guarda in alto, cerca su, ecco, forse di che tu cerchi il tuo dolore qualcosa, un significato, come diceva prima Stefania, no? Più, più, più alto, più spirituale, anche nel dolore, capito? Invece che magari uno chiaro, che davanti a queste disgrazie, si annichilisce, capito? Su se stesso può… Non fare questo percorso, può rinnegare qualsiasi cosa, può non credere più neanche che ci sia un Dio, capito? Lo so, io non conosco la tua vita, ma se ti dice questa cosa, probabilmente ti sta richiamando su questo cercare su, capito? Però dice sto bene, quindi non è che, capito, probabilmente vorrebbe, vorrebbe qualcosa di più. Vediamo un po'. Vedi? Perché tu dici, di Marisa dice, perché io non riesco a aprire il mio cuore. Non riesco ancora a aprire il mio cuore. Che è, Marisa è, è comprensibilissimo, eh? cioè non, non c'è nessun giudizio in quello che ti dico. Però lui dice, Marisa dice, ha ragione, quindi sa, lui sa quello che hai nel tuo cuore. Vedi, quando lo dicono una cosa è difficilissimo che sbaglino, no? Quindi ti sta esortando a guardare su, no? Guardare oltre tutto questo che è successo terribile. Ecco, è quello che ti voglio dire. Adesso facciamo un'ultima perché sono già due ore, quindi facciamo un'ultima. Che vedo ancora un po' di spazio. Vediamo. Mi saluti almeno. Che c'è sempre un motivo quando dico una cosa. Quindi. Infatti, poi dice, bisogna andare lì, come per dire, bisogna vivere, no? Bisogna andare lì. Bisogna andare, cioè andare nel senso spirituale, capito? Maria mi dice: Ilde, Io qui do la certezza del tuo messaggio. M Ho chiesto se a lui fa piacere quello che sto facendo. E se domani veniva con mio fratello al convegno, Il mio Dio ha risposto: eh, eh, eh, Maria, ti stupisci? Io no, non mi stupisco. Perché ogni pensiero che noi facciamo nell'altra dimensione, i nostri cari, arriva immediatamente. Fidati. Anche prima con Stefania, vedi che lei quando ha, avuto, ha chiesto se c'era col, col fratello, il suo figlio è arrivato col nome del fratello. Fidati. È così. È così. È così. Capito? Quindi, ah, vado avanti. Bisogna andare lì, quindi camminare, no? Continuare. E infatti bisogna andare lì tutti insieme, ecco, e quindi vedi, è un messaggio bisogna andare lì tutti insieme, forse è un messaggio per tutti, bisogna andare lì tutti insieme, cioè che tutti uniti dobbiamo andare avanti, no? Aiutarci e far il possibile. Tutti insieme. Come dobbiamo vivere, no? Tutti bisogna andare lì, dobbiamo camminare, dobbiamo vivere, no? Comunque, tutti insieme cercando di aiutarci, no? Quello che stiamo facendo questa sera, quello che ha fatto Stefania con la sua testimonianza. Prepararsi per il cielo. Guarda, ci stanno facendo una frase conclusiva di saluto. Prepararsi per il cielo. Cioè, vivere la nostra vita, esatto, come una preparazione per quello che, è, che sarà dopo, no? Prepararsi per il cielo, sentite un attimino. Prepararsi per il cielo, bellissimo. Prepararsi per il cielo, ok. Quindi è un insegnamento per tutti, no? Bisogna andare lì, quindi bisogna vivere tutti insieme e prepararsi per il cielo. Aspettate un attimo, che sia una frase fortissima. Allora, si sì, dice... Allora dice, Dio... Ci stanno dando un insegnamento, secondo me, dei maestri. Dio ancora c'è, ok? Dio ancora c'è, e poi si sente fortissimo attaccato pensa luce Bellissima. dio ancora c'è pensa luce sentite come sente bene eh? dio ancora c'è e poi subito attaccato ve lo faccio sentire pensa luce. pensa luce sentite come sente pensa luce come è venuto fuori bene è una voce questo ho fatto un fruscio è venuto fuori una voce non lo so veramente è fortissima pensa, pensa luce Pensate. sentite pensa luce ti sente benissimo da un fuscio è proprio una frase che si sente proprio a sé con una voce Pensate. quindi Dio c'è, pensa luce sentite come si sente bene bellissimo pensa luce e dice ancora vivono i ragazzi quindi questo è un messaggio per tutte le mamme secondo me anche quelle che oggi stasera purtroppo non hanno ricevuto ancora vivono i ragazzi sentite che, che cosa straordinaria ancora vivono i ragazzi ok ancora vivono i ragazzi Ok, ancora vivo i ragazzi, come per dire a tutte le mamme che non ho ricevuto, di dire che i ragazzi ci sono ancora. Bellissimo, meraviglioso. C'è un Mattia qui, c'è un Mattia qui. C'è un Mattia sta sgomitando. C'è un Mattia qui, c'è un Mattia qui. Ok. C'è un Mattia qui, c'è un Mattia qui, c'è un Mattia qui, ok, va bene, quindi Mattia dice ti penso e grazie ti penso e grazie ok e mattia no non è matteo è mattia ti penso e grazie se c'è qualcuno che è un mattia c'è un mattia non so vedete un pochettino se c'è qualcuno che è un mattia perché io sinceramente non riesco ti penso e grazie penso e grazie. Quindi l'ultimo messaggio c'è un Mattia qui? Ti penso? a ah, ecco qua la Mary vita mia, oggi sono 38 mesi che te ne sei andato. Ma Mattia è tuo, Mary? È tuo? Dammi gentilmente una conferma, se puoi se non ti chiedo troppo se ti torna il nome perché è scritto vita mia, oggi sono 38 mesi che te... ma questo Mattia è per te? Vediamo se mi risponde se la Mary mi dà una conferma sì, eccolo qua, sì Mary dice di sì, ok allora c'è un Mattia qui, ti penso e grazie, senti ti penso e grazie ti penso e grazie bellissimo, bellissimo Coraggio. ti penso e grazie, bellissimo questo è l'ultimo messaggio bello, abbiamo fatto quasi mezzanotte meno 20 dobbiamo per forza chiudere è stata una bella serata, devo dire proprio bella ringraziamo il mondo dello spirito ringraziamo tutti quelli che sono intervenuti che ci ha protetto in questa comunicazione ringraziamo Stefania, la nostra ospite che ci ha portato la sua testimonianza così forte così viva e devo dire tutti voi che avete, voi che avete partecipato chi ha ricevuto, sono stati dei messaggi, tutti con le conferme, al momento non ce n'è neanche uno, ho ricevuto anche privatamente delle conferme, quindi assolutamente tutti, tutti a segno, come dico io, quindi va benissimo. Quindi io vi ringrazio, vi auguro una buona serata e andiamo avanti sempre col cuore, sempre. Un abbraccio grande a tutti, buonanotte e grazie di aver partecipato.